bene hai iniziato a vendere su ebay ma c'è un problema hai pochi feedback o non ne hai affatto quindi le persone non si fidano ad acquistare da te come facciamo a risolvere il problema oggi ti svelerò tanti mini trucchi per aumentare velocemente i feedback del tuo account ebay quindi resta qui Ragazzi bentornati, eccoci qua con un nuovo video, oggi si parla di eBay e nello specifico dei nuovi o comunque semi nuovi venditori. Un problema comune quando si inizia a vendere su eBay o semplicemente si apre un altro negozio su eBay, ok, un altro account, è quello dei feedback, ci ritroviamo quindi con un account con zero feedback o comunque pochi feedback. Dove ovviamente vogliamo andare a vendere migliaia e migliaia di euro a settimana O perlomeno lo scopo è quello Quindi come fare a aumentare velocemente questi feedback Visto che inizialmente potrebbe esserci un grosso problema Ci sono diversi modi che oggi ti spiegherò per accelerare questo processo Il primo, Prima di tutto ragazzi dobbiamo capire che non possiamo avere il feedback da parte di tutti quanti gli acquirenti. Mediamente riceveremo il feedback, se ottimizziamo okay, tutti i processi come ti spiegherò ora, riceveremo il feedback circa il 30-40% delle volte che vendiamo. Questa percentuale è comunque una percentuale già uh, accettabile e che, che ci permette di avere un account che cresce in modo eh, Buono e che si riempie di feedback. Se invece non andiamo ad ottimizzare il nostro processo di feedback e di comunicazione con il cliente, la percentuale può scendere fino al 10-20%. 10, 10 20%, Quindi è una grossa differenza. È vitale prendere i due accorgimenti, che tra l'altro sono molto molto semplici, andiamo a vedere ora per aumentare e ottimizzare questa percentuale di feedback ricevuti più feedback significa più fiducia della piattaforma ebay, più fiducia dell'algoritmo più fiducia degli acquirenti ma significa anche creare uno storico più forte dell'account, avere i limiti di vendita aumentati in modo più veloce e in modo più alto significa crescere il nostro asset in caso di rivendita del business o in caso di rivendita dell'account un account da 2.000 feedback vale molto di più di un account da 100 feedback. Quindi è importante prendere i duri accorgimenti per avere un'ottimizzazione di feedback ottimale. Ma cosa possiamo fare? La prima cosa, ragazzi, molto semplice, lascia il feedback agli acquirenti. Io vedo che molti venditori non lasciano i feedback agli acquirenti e ci sono molti acquirenti che non lasciano i feedback ai venditori se prima non ricevono il loro feedback o comunque... Non ricevono notifica o comunque non si accorgono che il venditore ha lasciato il feedback quindi non rilasciano e non ricambiano perché non ci pensano. Come cosa fai quindi? Sotto questo aspetto eBay è molto semplice, ti permette di avere un processo di rilascio feedback agli acquirenti in modo automatico ogni volta che un acquirente acquista da te. Devi semplicemente andare sulla dashboard ebay.it/sh/ovw. Trovi il link in descrizione. Scendere nel blocco. Eh, dedicato ai feedback e ci sarà una voce feedback automatico entrando lì potrai configurare i tuoi feedback in maniera automatica da lasciare ai clienti, potrai mettere una serie di messaggi standard e ebay in modo random li metterai agli acquirenti ogni volta che acquistano solo questo dovrebbe darti circa un 10-15% di feedback ricevuti in più da parte degli acquirenti, quindi è molto importante numero 2, chiedi i feedback ai clienti molti non chiedono i feedback ai clienti perché si spaventano di disturbare i clienti o di infastidirli ragazzi non c'è nulla da infastidire anzi è un servizio a cliente maggiore e che non devi contattarli di ehi lasciami feedback no, il tuo contatto deve essere qualcosa per assicurarti che l'ordine sia arrivato a destinazione, che non ci siano problemi e se è felice di lasciarti un feedback di soddisfazione Ok, questa deve essere l'impostazione per chiedere i feedback agli acquirenti, quindi una cosa che potresti fare è, al momento che l'articolo la, eh, è stato consegnato con successo all'acquirente, impostare un messaggio che gli manda solo dopo che è stato consegnato. Ragazzi è importante chiedere feedback solo dopo la consegna, che dopo che il tracking risulta consegnato. Quindi oltre che il tracking risulta consegnato, inviare un messaggio all'acquirente con un format tipo abbiamo visto che hai ricevuto il nostro articolo, grazie per aver acquistato da noi, se hai qualsiasi problema offriamo una garanzia di 30 giorni e siamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di supporto, se sei stato soddisfatto dei tempi di spedizione dell'articolo, lasciaci un feedback, in questo modo ci aiuterai a crescere il nostro negozio su ebay. Questo potrebbe essere un format vincente su come richiedere un feedback. Ora voi vi starete chiedendo se dovete mandarlo manualmente A cercare il tracking manualmente degli articoli Come sapete a me piace l'automazione Ed è, un, è una cosa che io insegno in questo canale Tra l'altro iscriviti Metti mi piace al video, iscriviti al canale così resti aggiornato Quindi una cosa che spiego sempre È di automatizzare tutti i processi possibili Nelle piattaforme marketplace come ebay Perché è possibile farlo Ne parlo abbondantemente anche su ebay eh, az il mio corso ebay che trovi in descrizione quindi come facciamo a automatizzare possiamo usare dei software esterni per esempio uno di questi è TrackerBot è un software di conversione tracking ma ha anche un'altra funzione una funzione di questa è sia lasciare il feedback automatico ai clienti sia mandargli dei messaggi di Remind dei messaggi in base allo stato dell'ordine può, può mandare quindi un messaggio subito dopo l'acquisto un messaggio quando l'articolo viene spedito è un messaggio quando l'articolo viene consegnato. In questo modo potete anche avvisare il cliente quando l'articolo viene spedito in maniera automatica e ringraziarlo quando ricevete l'ordine. Quindi metterete nel messaggio di automatico quando l'articolo viene consegnato, potete settare ad esempio di rimandarlo dopo 2 o tre giorni alla consegna, questo messaggio di richiesta feedback. Okay? Questo è molto molto importante e crescerà tantissimo i feedback che voi ricevete. Un'altra cosa che potete fare per aumentare i feedback ragazzi è acquistare, non concentratevi solo sui eh, feedback da venditore, anche i feedback acqu acquirente sono importanti perché crescono il vostro, il vostro rating, tra l'altro un altro motivo per, avere tanti, per volere tanti feedback è il rating, un feedback negativo Uh, se hai, ne hai 1000 positivi ti impatterà solo lo 0,1 0,2% di rating ma se ne hai 100 positivi ti impatterà circa il 2,5% quindi c'è una grossa differenza ok? quindi questo è anche molto importante eh, quindi acquistate utilizzate i bank per acquistare acquistate articoli a basso costo anche se non vi servono un investimento anche se un feedback lo pagate 2 3 euro va bene o acquistate cose che vi servono usate ebay come fornitore per vendere su altri marketplace per esempio io vendo su newegg e uso ebay come fornitore questo mi dà vantaggio perché nel frattempo io vendo su newegg e uso ebay come fornitore costruisco account ebay da convertire come venditori un giorno ok seguite la logica cerchiamo di ottimizzare le nostre risorse quindi cerca di fare tutto quello che puoi un altro modo è di mettere dentro il un messaggio di richiesta feedback Okay, se utilizzi fornitori esterni come amazon come walmart puoi includere un messaggio di, ehm, di auguri ok si chiama così che non è altro che un bigliettino dentro il pacco e potrai chiedere di lasciare un feedback nel negozio poi bonus ragazzi mettere anche un coupon dentro generare un coupon del 5-10% dicendo eh, di, di ringraziandoli, dandogli il coupon così avete anche un cliente che è tornato ad acquistare da voi okay? questo è un altro trucchetto non relativo ai feedback ma mentre ci siamo l'ho dato quindi ragazzi questi quattro modi vi permetteranno di aumentare esponenzialmente i feedback nei vostri account e avere account da migliaia e migliaia di feedback questo è molto importante ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale mettete mi piace e se volete contattarmi trovate il mio instagram e la mia email in descrizione ciao ragazzi alla prossima